Buongiorno e benvenuti a questo incontro, vi prego di pazientare qualche secondo ancora, aspettiamo che tutti riescano ad entrare e poi cominciamo il nostro incontro. Grazie. Per chi si sta connettendo siamo qui, ma aspettiamo ancora qualche secondo per dar tempo alla gente di arrivare e unirsi a noi. Grazie, ancora qualche minutino. Gli ultimi 20 secondi e poi iniziamo. Grazie. Buongiorno e benvenuti a questo incontro sul rolfing e le arti, la terapia fasciale e le arti corporee. A noi ci piace ringraziarvi per essere in questo secondo evento che si chiama Rolfing e danza, il corpo spazioso, la fascia e la sua danza. Eh, Rolfing, terapia fasciale, arti corporee, come la ricerca sulla fascia ha migliorato la mia professionalità. E questo è il titolo dell'incontro che tra ricerca, tradizione, innovazione e applicazione, in occasione del 125 anniversario della nascita di Ida Paurina Rolf, l'associazione italiana Rolfing, collaborazione con Free Formazione Rolfing Italia, ha lanciato una serie di incontri tematici con diversi professionisti del lavoro corporeo che stanno già integrando con successo nel loro flusso di lavoro quotidiano le ultime scoperte della fascia. Un'apertura alla conoscenza di come la geniale intuizione di Ida Paulina Rolf abbia orientato la ricerca scientifica e di come le relative scoperte abbiano migliorato la pratica professionale. Per noi in un momento in cui la pandemia restringe gli spazi e restringe gli animi ci è sembrato importante lanciare ponti, lanciare ponti che ci servono veramente ad abbracciare, ad arricchirci, ad ampliare, ad approfondire. E Quindi vi do il benvenuto a questi incontri dove dove Rolfing incontra il Feldenkrais, la danza, il girotonic, la fisioterapia, il pilates, lo yoga, le arti marziali e tanti albi, ambiti a dimostrazione di come l'integrazione strutturale e la terapia fasciale siano discipline trasversali ed altamente efficaci. Interverranno professionisti, ricercatori, insegnanti, studenti raccontando come la ricerca sulla fascia ha migliorato la loro professionalità e la al lavoro corporeo. Oggi Rolfing e Danza, il corpo spazioso, la fascia e la sua danza, un incontro per comprendere e osservare come il Rolfing e le sue ultime scoperte sulla fascia migliorino le performance artistiche e la consapevolezza del proprio corpo. Ma a proposito di fascia, permettetevi prima di, ehm, presentarvi i nostri ospiti, di ricordare che il 16 aprile venerdì alle 18 ci sarà un webinar esclusivo aperto a tutti con Robert Schleip. Eh, si intitola Le ultime scoperte dal mondo della fascia e la loro applicazione pratica attraverso il tocco. Quasi tutti conoscono Robert Schleip, biologo, psicobiologo, istruttore di Rolfing e Feldenkrais, insegnante di anatomia fasciale, direttore della ricerca per la European Rolfing Association, membro della Fascia Research Society. Lui ha dato via al congresso sulla fascia ed è veramente una punta di diamante sulla ricerca e in questo ambito e proprio la nostra richiesta è stata come Possiamo applicare le ultime ricerche nel nostro lavoro, nel tocco, nella manipolazione e nella comprensione della funzionalità. E a questo punto mi fa piacere ritornare al nostro eh, incontro e presentarvi i nostri ospiti. Con noi Nicola Carofiglio, rolfer, membro fa della Facoltà Europea di Rolf Movement, danzatore e coreografo, istruttore girotonic e girochinesis. Grazie Nicola per essere con noi. Anna Paola Bacalov, danzatrice e coreografa, rolfer, condivide con la sua ricerca sul corpo, in ascolto e in movimento. Marina Blandini, che sono io, coreografa e professore della danza contemporanea, Avanz e operatore del Rolf Movement. Con noi anche Pierpaola Volpones, grazie Pierpaola, chair della Faculty Europea del Rolfing. In regia, Eleonora Celli, presidente di Free, formazione Rolfing Italia. E grazie mille Eleonora per aiutarci in questi incontri, grazie alla tua disponibilità. Prima di passare la parola al, al il primo intervenente vi vorrei invitare a scriverci nella chat scrivete le vostre domande, i vostri commenti nella chat e noi saremo felici di rispondervi verso la fine dell'incontro ma cominciate a scrivere prenderemo nota e vi risponderemo con gran piacere Nicola ti passo la parola bene grazie eh, dunque vorrei partire con una piccola premessa è molto importante per il danzatore la danza è come forma una delle forme artistiche eh, dove il soggetto l'artista lo strumento e l'espressione creativa la danza e il movimento coabitano allo stesso territorio quindi è molto facile che queste tre eh, dimensioni questi tre agenti queste tre realtà possono un attimo confondersi, sovrapporsi e creare delle disfunzioni e disagi e anche una, una mancanza di trasparenza e chiarezza nel movimento. Un po' come nella grammatica, tipo se eh, nella grammatica abbiamo una frase abbiamo il soggetto, il verbo e l'oggetto, tipo la frase io mangio la mela. Nel momento in cui volessimo un attimo, cercare, volessimo un attimo trovare una definizione molto che riassumesse le tre cose, diventerebbe un melange, un melange, okay? una melange, dove ehm, se non riusciamo a creare gli spazi giusti e separati, per cui le tre componenti possono interagire, abbiamo una confusione completa. Eleonora, se, se mi mandi il primo schizzo. Quello... Praticamente, io ho studiato danza classica dall'età di 14 fino all'età di 28 anni, e sono stato anche danzatore classico in diversi teatri, con produzioni classiche. Questo era il Nicola, un po', schizza, un po uno schizzo. Il Nicola che si presentò un attimo uh, uh, al Rolfer tedesco di allora. Eh, un, una, una figura, una persona che era, eh, aveva praticato tan, prevalentemente la danza classica, quindi abituato a un canone estetico molto sul lineare, sulla verticalità, la suddivisione degli spazi geometrici molto geometrica, molto aperta in quadrati. Ehm, per quanto riguarda la respirazione avevo una tendenza a essere fisso nella fase inspiratoria, in quel gesto di andeorghi, essere sempre fuori da, da, da se stesso, nel pubblico nello spazio per un discorso, per un bisogno di essere sempre nel levare sempre nella leggerezza, nell'agilità nella mancanza di peso se pensiamo a tutte quelle, quelle produzioni classiche a cui, nel quali ho partecipato tipo Lago dei Cigni l'Addomentata la, o anche la Feed sono tutte figure eh, leggere, eh, di corte molto nobili che purtroppo portavano anche a, a creare in me una postura un'impostura che era sempre tenuta e mai che non riusciva mai a lasciare il peso e a, a creare la, i, i presupposti perché posso un attimo espirare questa era una cosa molto fondamentale se mi mandi il secondo schizzo, Eleonora, ecco, col secondo schizzo praticamente attraverso il lavoro delle sedute Rolfi, soprattutto quelle di cosiddette core sessions, la quarta, la quinta, la sesta e la settima seduta, dove il Rolfer comincia a lavorare negli spazi più viscerali, più intimi di te cerca di aiutarti a ritrovarli e a, e a rendere più sapienza più sapore, non conoscenza più sapienza, più esperienza di questi in quel momento cominciò tutto quello che riuscivo, pensavo come tecnica classica cominciò un po' a frantumarsi a, espl a esplodere in quanto riuscivo a trovare una tridimensionalità una, una conoscenza una introspezione dei volumi interiori che erano, diventavano sempre più importanti e mi, mi crearono un po' la difficoltà di restare nel teatro convenzionale nel codice convenzionale della danza classica per cui dovetti lasciare il teatro quasi fui un po' forzato anche dalla direzione perché non sembrava che non riuscissi più essere come loro volevano e mi buttai, diciamo, cercai nella scena libera nella off scene tutto quello che era movimento, ricerca nel movimento, ricerca, mi mandi il terzo schizzo, dove praticamente la colonna vertebrale esatto, in quello schizzo, terzo schizzo, praticamente ritrovavo sempre più l'importanza delle viscere, quello spazio emozionale, dove praticamente se vuoi lavorare con l'espressione, la, con il... Il valore intimo della persona devi trovare uno, una mozione interiore ed eventualmente trasmetterla attraverso il sistema scheletro muscolare all'esterno. Fino ad allora era soltanto una danza scheletro-muscolare, sempre bella quadrata, quasi sempre fissata, una sorta di fotografia dove le pose statuarie erano sempre più importanti delle transizioni, delle, della fase in cui da una posa andava ad un'altra. E quindi con l'aiuto del mio grande mentore, Rolf eh, Siegfried, Cominciai a cercare un, nuovi tipi di allenamento, metodi di... Cominciai ad approcciarmi alle arti marziali, Tai Chi e anche al girotonic. poi esplorai un po' tutto il lavoro del, del metodo di educazione somatica tipo Feldenkrais, Body Mind Centering, Alexander. E in questo ritrovavo sempre di più una, una, una mia vera intimità, una vera... Una vera, una vera autenticità in quello che facevo, che poi si, tra, si traduceva in un movimento molto più personale e meno stilizzato come nella danza classica, secondo il codice classico, dove c'era molta più gioia e molta più voglia, dove la danza diventava un modo di conoscersi e non di eseguire un movimento. E questo per esempio è, è visibile, ad esempio, nelle, pro, nelle produzioni che vennero, che accadono dopo, tipo nel, in questo video, in questo estratto da Rugas, dove con questo mio coreografo che fu lì. Ce lo comandare, co andare, co grazie. Il mio coreografo di riferimento, Rui Oscar, in questo lavoro c'era molta attenzione sull'aspetto ad esempio qui abbiamo come tema il corpo liquido e quindi come tradurre la, il, il, il liquido la, la, la fascia il lavoro che allora cominciamo a conoscere anche il termine fascia come riuscire a trasmettere al pubblico attraverso la televisione in questo caso era un film fatto in collaborazione con arte come potevamo trasmettere questo, questo concetto, questa idea. E quindi altre forme di lavoro, altre, altri mezzi di espressione cominciano a farsi avanti, tipo, tipo quest'altro video che Zytrom, dove per esempio cominciamo a lavorare anche sulla voce, sulla dissonanza, sulla sulla stonatura della voce che rompeva la forma e il movimento del movimento danzato. Lascio un attimo ascoltare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. In questo notate come praticamente dal danzatore classico praticamente avevo esploso completamente la, il mio canone estetico: tutto quello che credevo e diventavo un performer, un mover. Dove in questo caso la voce rompeva la forma completamente da quelle, quella coreografia ben definita, con l'uso estremo della voce stonata, cominciava a perdersi e a, e a, a frantumarsi anche. Chiaramente un lavoro del genere era molto estenuante e stancava e quindi non, non, non, anche se avevo imparato sempre più a aver cura di me stesso, avevo bisogno sempre di un lavoro di, con, a, diciamo, a quattro mani con un'altra un perso un persona che mi aiutasse un po' a rivedere, a risettare i sistemi. È come nel tipo di lavoro che adesso avrete modo di vedere con eh, il video di Anna Paola dove Anna Paola lavora con un danzatore, vi mostro un attimo in che cosa consiste il rolfing per i danzatori. E senti che esiste il davanti e il dietro anche, non perderti il dietro, il volume del dietro. Il corpo ha un linguaggio e il rolfing per me è stata una, la chiave di accesso. Al linguaggio del corpo, che prima non, non, non avevo, quindi non potevo parlare con il mio corpo. Cambia la vita in una maniera profonda e totale. Come se volessi alzare l'orizzonte. Un po'. Eccolo. Uh -huh. Sì, appena appena. Oltre al lavoro sul tessuto connettivo e quindi sulla struttura del corpo, si lavora sulla funzione. E cioè su come funzioniamo, su come respiriamo, su come ci muoviamo, camminiamo, ci alziamo, ci sediamo. Molte volte i dolori vengono proprio da un uso improprio del corpo. Vai fino alle dita dei piedi e quando vieni su lascia l'uso e a puoi. Appena non ti servono una molla. Ok, meglio. Con il Rolfi possiamo imparare un modo nuovo di respirare, di camminare, di muoverci, più efficace, più morbido, più fluido e più armonico. Come va? Va bene. <ride> Mi sento super presente. Bene. Anna Paola mi ha chiesto di leggere la testimonianza di Delia eh, e mi fa piacere, eh, ed eccola qua. Il mio percorso di rolfing, la danza, sono stati due processi distinti, ma profondamente legati tra loro. Nelle sessioni di rolfing riportavo le esperienze del mio corpo nella danza e viceversa. Ricordo il percorso di rolfing come uno spazio estremamente profondo e di meraviglia meraviglia per aver potuto sfiorare un livello molto profondo di contatto con il mio corpo. Ricordo sensazioni molto nitide durante la manipolazione che ricercavo e provavo a riportare al lavoro sul corpo durante le lezioni. Attraverso la parte di osservazione ed analisi ponevamo l'attenzione su piccoli dettagli del corpo, sulle preferenze naturali del corpo che ho capito essere indicative di qualcosa e che attraverso il rolfing ho iniziato a notare e riconoscere e tenere in considerazione anche per la danza. Dopo la sessione, spesso, avevo la sensazione di essere un corpo plastico e plasmabile, come se fossi fatta di argilla. Sentire per un attimo il percorso del respiro, sentire che alcuni punti e parti potevano estendersi ed occupare nuovi spazi, allargarsi, allungarsi, espandersi, tutto questo calarsi all'interno per riuscire poi ad affidarsi a questi spazi trovati o ritrovati dentro e fuori da sé. Nella mia esperienza è molto vicino alla danza. Delia Grazie, Delia. Non so se sei qui uh, ad ascoltarci. E, allora, a me piacerebbe parlarvi di, della visione del Rolfing, del, dei cardini, dei principi che in qualche modo hanno catturato la mia attenzione, mi hanno affascinato, incuriosito e che hanno ispirato sia diciamo, la mia personale, le mie personali pratiche somatiche, che svolgo diciamo, da sola, sia eh, il momento dell'insegnamento. Che è quando in qualche modo la materia, il sapere, l'esperienza ha occasione anche di essere, di esporsi a una verifica e eh, acquisisce consistenza, peso, senso e, o un altro senso proprio dalla risposta degli altri, cioè proprio quando eh, si interagisce con gli altri. E eh, uno dei temi, diciamo, base che stanno alla base del Rolfing, del Rolfing Movement anche, è il grande tema del, degli orientamenti, l'orientamento verso la Terra e l'orientamento verso lo spazio. Qui vediamo dei piedotti ben piantati. E quando è che l'orientamento verso la Terra si vibra, si accende, diventa, si chiarisce? Quando diventa percepibile e accessibile, che non è sempre così, il sostegno che la Terra ci offre sempre la Terra nella sua funzione di sostegno è sempre lì. Non è un caso che sotto, sotto i piedi c'è una, una cospicua una quantità di recettori eh, che in qualche modo fanno parte del sistema sensorio nervoso e che si orchestra con altri aspetti per formare il, quello che viene chiamato il sistema vestibolare preposto all'equilibrio. Ora, quando noi attiviamo la relazione con la terra, come per esempio nel camminare, noi avanziamo con un piede, travasiamo il nostro peso sul piede che è avanzato, che è il piede d'appoggio, questo fa sì che c'è un aumento di peso, di pressione quindi verso la terra. E questa è la premessa per poter spingere e questa spinta crea movimento. Quindi avanziamo. Così anche quando rotoliamo o anche quando saltiamo. Quindi la relazione dinamica con la Terra crea il movimento. Così come anche la relazione con lo spazio crea movimento, chiama il movimento. La relazione con lo spazio si accende quando rispondiamo agli stimoli che arrivano dal, dall'ambiente esterno. Quindi può questo stimolo può essere un profumo, può essere quello che vediamo, può essere quello che gustiamo, quello che ascoltiamo, quindi i sensi sono implicati in questa relazione con lo spazio. Teniamo conto che nello spazio ci sono gli elementi necessari alla nostra sopravvivenza, come l'acqua, che è anche dentro di noi, come il cibo, e come la luce, come Nicola, mi ricordavi, e come anche gli altri, anche se non sono sempre necessari alla sopravvivenza, sono sicuramente fonte di nutrimento, lo scambio con gli altri, fonti fonte di nutrimento. Ora, questi due orientamenti, non è che sono, sono due orientamenti, ma sono in qualche modo in dialogo, nel senso che la presenza di uno, l'eco di uno, riverbera nell'altro. E ognuno di noi continuamente stiamo modulando questi orientamenti, c'è una dinamica, unica per ognuno di noi di gestire questi orientamenti e gli orientamenti secondo me ma non solo secondo me è, mettono in evidenza chiariscono le differenze cioè che cosa è dentro di noi che cosa è fuori che cosa è in basso cosa è dentro, che cosa è fuori, che cosa è in basso, che cosa è in alto, che cosa è giù, che cosa è su. E fare le differenze, la differenza, per un danzatore credo sia una delle questioni importanti, cioè come avere coscienza che siamo costituiti di tante parti del corpo che sono certamente in relazione l'una con l'altra, quindi c'è un discorso di integrare, di, relaz di relazioni, ma allo stesso tempo di differenziazione. Se vogliamo, adesso non so se dico una cavolata, ma la nostra storia, da quello che, dal pochissimo che so sull'embriologia, è la storia di una differ della differenziazione. Quindi, l'importanza della differenziazione. Una mano non è la stessa cosa dell'avambraccio, quindi. Abbiamo la mano, abbiamo l'avambraccio, che sono, si incontrano grazie all'articolazione, che è il luogo dell'incontro di, di due o più segmenti ossei. Però è anche il luogo dove c'è la differenza, dove c'è la separazione, dove c'è lo spazio. E dove c'è spazio, c'è, può accadere il movimento. Il movimento può essere. Rispetto alla questione delle differenze, mi è venuto in mente un, un pescatore che ho visto in un parco, un po' immerso nel lago. C'era questo corpo di questo danzatore, un po' un uomo piuttosto massiccio, che aveva i piedi nel lago, c'era cioè gli stivaloni, quindi c'era questo orientamento verso la terra, questo corpo stabile, ma aveva anche un corpo mobile attraverso cui lui ha lanciato la canna che ha fatto volare il filo, che ha fatto volare l'amo ancora più lontano e il pescatore non è che è volato con l'amo, ha fatto la differenza, ha polarizzato. Differenza, quindi corpo stabile e corpo mobile. Abbiamo bisogno della stabilità per muoverci e abbiamo bisogno della mobilità. E nella danza c'è una continua, di nuovo, modulazione di quello che è stabile e di quello che è mobile. Cioè una cosa che un momento è stabile, un momento dopo può essere invece eh, mobile e richiede da qualche altra parte una stabilità. Quindi c'è veramente una continua riorganizzazione di queste due eh, di queste due attitudini di queste due funzioni è vero che ci sono delle parti in ognuno di noi che tendono a essere iperstabili e che succede c'è cioè, quel detto mi piego ma non mi spezzo che vuol dire mi piego ma non mi spezzo che se mi piego quindi se sono sufficientemente plastica elastica non mi rompo quindi le parti iperstabili eh, sono un po' un rischio, cioè lì ci può essere un, a un certo punto una... sono predisposte a, chissà, un giorno eh, incontrare un, una frattura, ma anche le parti ipermobili, cioè quelle parti che sono già disponibili a muoversi e che eh, magari... Tendiamo a usare proprio quella parte perché è già disponibile a, a muoversi e quindi di nuovo la sollecitiamo fino a che diventa e quindi magari si può creare, per esempio, una, una, una lassità legamentosa e chissà un giorno una lacerazione. Quindi, come, come distribuire le forze, eh, come, come distribuire la Due, queste due attitudini queste due non so neanche bene come chiamarle la stabilità e la mobilità il modello della pensicrità no? che è questo modello non so se ti va vale, l'onore di rimetterlo che è questo sistema diciamo costituito da parti più stabili più rigide e invece da, da parti più elastiche che sono unite tra di loro in un certo modo, organizzato in un certo modo nello spazio, e cosa c'ha di speciale questa grazie, Leonora, questa, questa struttura, questo sistema ha la peculiarità di rispondere a un impatto esterno e ammortizzando, distribuendo le forze, veramente come se respirasse tutta quanta. Quindi possiamo pensare che il nostro corpo è come un modello di tensegrità dove eh, il movimento trova le vie aperte nel corpo, non trova ostacoli, riesce a passare, a trasformarsi, a passare. Ecco, quindi tutti tutto questo, questi cardini di cui ho parlato in qualche modo, cosa hanno fatto? Hanno, mi hanno dato la possibilità di inventare e di creare degli esercizi. E per cercare di approfondire di esperire di fare amicizia di, di scoprire questi, questi diversi principi e quindi farli entrare nel corpo incarnarli e non lasciarli solo eh, teorici e ecco questo è un po' mi piacerebbe che, che Leonora se ti va mandi eh, questo, questo esperimento che ho fatto che non è altro che quando danzo do degli input. Manda, manda Eleonora. Quando danzo do degli input degli impulsi che non sono no. veramente precisi e consapevoli e a questi impulsi c'è però una risposta del sentire. E quando mi accorgo di quello che sta accadendo posso, mentre il movimento si sta svolgendo, srotolando, il gesto, la danza, posso decidere se assecondare la materia in spostamento oppure per esempio sospendere o anche immaginare di appendermi da un punto dello spazio. Posso giocare con le dinamiche. Posso essere toccata dallo spazio. Mi muovo e sono mossa da anche forze esterne, da stimoli che sono esterni a me. Così mi alleno nella percezione anche di cosa si muove e di come si muove e credo che il Rolfing e il Rolfing Movement possono accompagnarci al luogo del sentire grazie grazie A Anna lui, grazie, eh. grazie. Allora, um, Anna Paola ci ha parlato in maniera così chiara no? di come si possono creare dei punti di tensione, dei punti di rigidità e di come l'elasticità aiuti e ci permetta di avanzare nel nostro lavoro. Ora, eh, io ho proprio voglia di parlare un po' di quello che c'è dietro le quinte per il danzatore e quello che c'è dopo le quinte, dopo il palco, no? E, e ho deciso di farlo parlandovi della mia storia, quindi in questo, parlando di un case study che poi sono io, no? Come questa danzatrice eh, piano piano si è avvicinata al mondo del rolfing e perché... Eh, come diceva, dicevamo cioè, ognuno di noi ha la propria postura eh, la, ogni postura ha i suoi punti di forza i suoi punti di debolezza e quando un danzatore è costantemente confrontato con eh, il portarsi sempre al limite molto spesso oltre il limite eh, piano piano si creano usure e rigidità e e questo crea la possibilità dell'incidente ecco purtroppo il danzioso molto spesso si confronta con la realtà dell'incidente e dell'incidente ripetitivo. Io ricordo avevo 18 anni al mio primo spettacolo importante al Teatro Olimpico di Roma con Roberta Garrison e mi sono storto una caviglia e questa storta della, della caviglia mi ha portato in un percorso di ripetizioni di incidenti nel tempo eh, ricordo che telefonai a Roberta e dissi senti Roberta è eh, eh, io non ce la faccio venire alle prove, è successo quattro giorni prima però faccio lo spettacolo così andai a, allo spettacolo piena di adrenalino danzato con due malleoli inclinati poi sono andata in ospedale, il gesso poi la medicina ufficiale mi disse eh, signore lei non, non danzerà mai più, fine ecco grazie, puoi togliere la foto e così torniamo a vedere i colleghi mi fa piacere ehm, io ebbi la fortuna in quel momento di incontrare un uh, maestro giapponese che mi ha inoltre mi ha presentato, mi ha fatto conoscere eh, le arti curative orientali e con il quale piano piano ho ripreso a, a danzare e ho danzato fino ai miei 35 anni. Però questa cosa ha marcato la mia storia e la mia storia è sempre stata tra la danza e la terapia. Andai rapidamente a studiare la scuola di Merskunningham e mi ricordo quando vedevo Merskunningham camminare nei corridoi era estremamente doloroso, lui era proprio contorto eh, dall'artrosi nelle sue articolazioni e nel suo modo di muoversi la stessa cosa l'ho notata con il mio maestro di capoerangola in brasile maestro joan grange a 60 anni era tutto incurvato pieno di dolori pieno di restrizioni motorie e per me c'era una, una cosa che entrava no facevo la danzatrice, avevo voglia di imparare di di, di fare tutto però ho sempre questa attenzione e importantissimo è stato l'incontro a San Francisco California con Anna Halprin con cui ho lavorato tre anni Anna era molto vicina alla scuola di Esalen collaborava spesso con Fritz Pearls e lì era proprio il punto dove c'erano tutte le nuove psicoterapie le nuove tendenze e Fritz Perls è stato trattato da Ida Rolf dopo un attacco cardiaco ed è lui che ha proprio spinto Ida a uh, creare la scuola, quindi quando vivevo a San Francisco ero proprio in mezzo agli uh, operatori, agli istruttori di Rolfing e di Feldenkrais, Mosheide erano molto vicine. Ricordo io di un altro incidente. E per un anno intero sono stata trattata eh, da Russell Delman, all'epoca all Russell è il braccio destro di Moshe Feldenkrais, e per me questo lavoro è entrato proprio nella mia anima, io ho deciso che un giorno ci avrei lavorato. Eh, ci sono stati vent'anni per arrivarci, perché nel frattempo ho fatto la mia carriera di danzatrice e attrice, ho fatto la mia carriera di coreografa, e poi ho creato la mia compagnia di danza, però... È rimasto un seme. Um, sono andata in Brasile per fare delle ricerche sulle danze sacre, Anna Halprin lavorava molto con questo e io avevo bisogno di trovare il mio modo, il mio spazio. E, um, e in Brasile insegnavo sempre all'università della danza una cosa che si chiamava posture, certo ero più attiva, all'espressione artistica a partire dalla postura del danzatore come aiutare in questo senso eh, però per me c'era sempre dentro questo, questo mondo eh, e lì in Brasile nacque questa danza se puoi mandare la foto di incorporarvela per favore eleonora eh, che è stato un po il mio cavallo di battaglia come solista io ho danzato tantissimo su questi alberi centenari eh, per prepararmi a questa danza eh, mi sono sono, ho fatto un anno intero di circo, un anno intero per poter imparare a tenermi anche con un dito eh, su un albero, no? per, per rinforzare, ricordo, questo training esaustivo di tante tante ore al giorno, eh, per salire sul trapezio prima, 300 addominali del primo esercizio le verticali sulle mani per minuti interi col maestro che ti teneva in equilibrio eh, volare attaccata alla nuca se vedete un'immagine la mia nuca è un vero disastro eh, comunque questo fu un momento bellissimo e per me rimase molto molto importante poi mi trasferì in Francia e ho creato la mia compagnia la, eh, con cui andavamo in tournée facciamo tante creazioni ma piano piano passare dal danzatore al coreografo quindi la Lasciare il movimento già è stata una cosa molto sofferta perché da che ero abituata a 6-8 ore di allenamento al giorno il, il fermarmi ha implicato un aumento del peso, un aumento dei dolori, finché a un certo punto poi lo stress, lo stress del giornalista, vendere gli spettacoli, le tournée, i danzatori che andavano fuori di testa, insomma a un certo punto io divenni una morsa di dolore, proprio la definirei così. È arrivato nel 2000 ho fatto questa creazione molto importante per la Maison de la Danse di, di Lione mi sono proprio bloccata e la medicina francese disse signora per lei sedia rotelle a vita eh, ambulanza H24 bene eh, io decise che il progetto non mi interessava e decise che era il momento di studiare che era il momento di capire come ero arrivata là Cosa aveva fatto sì che tutto questo succedesse? Qual, quali automatismi, quali blocchi dell'anima, del corpo mi avevano portato un'esperienza talmente dolorosa? E, e mi sono iscritta alla scuola di Rolfing. Certo, ho dovuto. perché, perché la scuola di Rolfing? Per vari motivi. Uno principale è. Il rolfing dà strumenti, il rolfing ti insegna a conoscere il tuo corpo, il rolfer ti aiuta a liberare le rigidità, le restrizioni, eh, a notare gli automatismi che tu ripeti costantemente che non ti aiutano, che al contrario creano ancora più tensioni e via dicendo ma soprattutto ti dà strumenti, ti insegna cosa puoi fare tu per prenderti cura di te stesso. Questa è la, è, è la cosa per me più importante. Devo dire che ho molto esitato tra iscrivermi alla scuola di Rolfing e quella di Feldenkrais. E ho scelto Rolfing per un motivo preciso, che è un motivo di tempo. Ed era un tempo inerente a me, a chi sono io. Eh, quando facevo atletica ero sempre una velocista, una scattista. Eh, io sono nata sull'Etna, il vulcano: no? il movimento veloce, intenso. E quindi il mi rispecchiava la possibilità di lavorare su delle persone in maniera intensa, rapida, forte profonda chiara e in poco tempo avere dei risultati molto evidenti e, e poi c'era il tempo dei danzatori io avevo la compagnia anzi eh, eleonora se per favore mi farebbe piacere condividere questo momento per dirigere c'è la creazione artistica in sé però al di là di questo, c'è cioè questa gente che vibra, questa gente che si dà in maniera incredibilmente passionale, che si offre. Lascia pure il volume, Eleonora, per favore. Parlo al di sopra, perché sennò no non si capisce il rapporto tra il movimento. E... Il danzatore non solo offre il massimo di spesso, proprio nel confronto fisico, ma anche nel confronto delle proprie emozioni, del proprio sentire accompagnare i danzatori, quando sono in turnè il danzatore si fa male, ma tu devi poterlo aiutare subito, devi poter andare in scena il giorno dopo e quindi questa è uno una dei, dei delle principali cose che mi hanno portato a scegliere l'olio. E poi ricordiamoci, non è solo un problema di muscoli e movimento, c'è tutto l'aspetto psicobiologico, neurologico le emozioni come si fa a gestirle come puoi aiutare chi si espone così tanto il danzatore che danza ha proprio il fuoco sacro che divampa dentro no? poter accompagnare poter aiutare vi lascio vedere questo attimo eh, di questa per me è più una piccola meraviglia ve la offro Lascia pure correre il finale. Questi sì, danzatori, a me piaceva lavorare con danzatori maturi, no? danzatori esperti, ma il danzatore è, ha una carriera corta. E poi, poi cosa fa? Dove si va? No? E questa bellissima danzatrice che avete visto alla fine, Marisa Noby, eh, è diventata una rolfer. Eh, quando si finisce la carriera? Cosa fa il danzatore? No, a 35 anni cominci a essere al limite, puoi tirare un po' avanti se sei più performer che danzatore ehm, ehm, del movimento intenso, no? Però, verso dove si va dopo? C'è chi diventa uh, insegnante di danza, c'è chi diventa coreografo, crea la sua compagnia, uh, c'è chi diventa um, Rolf, c'è chi cambia carriera. Per me diventare Rolf è stato proprio l'approfondimento di 30 anni di de studio del movimento e ne parlavamo un attimo fa aspettandoci manca la danza? No, non mi manca la danza perché io vedo i danzatori fiorire vedo la gente stare meglio e poi siamo stati istruiti a scuola di rolfing a sentire il nostro corpo mentre lavoriamo io tocco qualcuno e sento me stessa mi permette di autocurarmi perennemente è un lavoro fantastico e Su questo chiudo il mio intervento condividendo, vorrei condividere con voi la testimonianza di un attore corporeo, Lui non è un danzatore, ma un attore che usa enormemente il movimento e il corpo. Fantastico, si chiama Savin Manna. E proprio mi interessa mandare questa testimonianza per parlare di come il rolfing offre strumenti. Come Puoi mandare, per, per favore, l'esperienza del rolfing. Allora, l'esperienza di Rolfing è un'esperienza positiva, unica, da fare e rifare. E io, come già ti, ho, ti avevo accennato, la proporrei come materia di insegnamento per gli attori in particolare, perché è molto utile per la consapevolezza del proprio corpo. Io ho ritrovato benefici notevoli perché avevo una postura abbastanza errata e non riuscivo a, a capire i meccanismi per poter modificare questa mia abitudine. Il rolfing ti fa capire la postura vecchia, molto che chiaramente per quanto mi riguarda, e ti fa capire la postura nuova, quella che è giusta, diciamo corretta per il tuo corpo. E quindi poi è un lavoro non solo diciamo, qua nella seduta, ma poi un lavoro è interessante perché devi conquistarti questa abitudine nuova e quindi è un lavoro quotidiano eh, anche faticoso nel senso che, però, è, è un lavoro pieno di responsabilità della, per il proprio corpo. Quindi, diciamo che i benefici sono non solo nella seduta, ma si prodalgono anche nel tempo perché, comunque, sono chiari i, i punti di arrivo e di partenza per, per un nuovo percorso. Ecco su questo, Pierpaola, i punti di arrivo e di partenza per un nuovo percorso. Mi piacerebbe chiederti. Eh, di parlarci di questo nuovo format che è stato pensato e creato dall'Associazione Europea di Rolfing e l'Italia sarà la prima a lanciarlo grazie per Paola sì, molto volentieri Marina. grazie, intanto ragazzi io sono, sono affascinata dalle cose che ho visto e sono così grata comunque vi voglio parlare sì, di questo nuovo formato e, che è diverso in questo senso abbiamo creato un livello 1 eh, il primo livello, quindi l'accesso la, diciamo alla formazione che è composto di vari seminari eh, sono in particolare sono nove questi seminari e, e questo corso, questa serie di seminari sta un po' come dire, se, è un po' a sé e quindi alla fine della frequentazione dei vari corsi di tutti i corsi le persone riceveranno un attestato di eh, rilascio miofasciale, quindi saranno già in grado di mettere in atto, di eh, lavorare con le persone con le cose che hanno imparato in questi primi corsi. Poi ci aspettiamo magari che le persone continuino e quindi che faranno la fase 2, e la fase 3 del training per diventare poi dei rolfer, ma già con il primo livello si acquisiscono degli strumenti. I corsi del primo livello sono distribuiti in tre argomenti. Che questi argomenti sono movimento, tocco e anatomia. Le immagini che state vedendo sono tratte sono registrazioni di eh, corsi che Nicola ha tenuto e di movimento. Ogni, ogni argomento è suddiviso in tre corsi che si susseguono, il primo, il secondo e il terzo. E vi voglio dire così un po' i titoli del, dei vari corsi. Quindi il primo corso di movimento si, si intitola Vivere nella gravità, la dinamica della postura. Abbiamo ascoltato Anna Paola parlare dell'orientamento verso la terra, verso lo spazio. Um, questo per esempio è uno dei temi, no? come scoprire quali sono i meccanismi che mettiamo in atto e che cosa possiamo fare di meglio, se vogliamo, per migliorare la nostra postura. Il secondo corso invece si intitola sempre di movimento essere in relazione con la gravità e quindi la dinamica del respiro. Mentre invece il terzo è muoversi nella gravità la dinamica del cammino, per cui tutta la biodinamica articolare, della coordinazione, di come ehm, la nostra fisiologia ci viene in aiuto. I corsi invece di anatomia, anche questi sono distribuiti in primo, secondo e terzo e nel primo corso di anatomia in, si studiano sia proprio le, diciamo, il linguaggio di base, la terminologia di base anatomica, ma incominciamo subito parlando del supporto. Quindi dal cingolo pelvico, le gambe e i piedi, mentre invece nel secondo corso andiamo su, per cui l'anatomia dell'espressione dal cingolo scapolare alla mano e al viso, e Nel terzo corso parliamo dell'anatomia del core, il contenitore e il contenuto. Nicola faceva un po' un accenno a come eh, si può essere scheletrici, muscolo muscoloscheletrici, oppure si può essere organizzati anche sui nostri visceri, in modo che ci sia quella possibilità anche di espressione. Il, I tre corsi di tocco invece, ehm, anche questo nel primo corso abbiamo le basi, per cui proprio il linguaggio di base e scoprire la rete fasciale nella parte inferiore del corpo. Quindi i corsi di tocco ripercorrono un po' quelli che sono i temi dell'anatomia, quindi la parte inferiore del corpo, la rete fasciale nella parte superiore del corpo e il terzo corso ovviamente la, il contenitore contenuto, quindi il core Ecco, questi sono i nostri corsi e sicuramente troverete tutte le informazioni necessarie per accedere ai corsi, quali sono i requisiti, con quali tempistiche e noi eh, speriamo proprio che eh, potremo mettere in atto il nostro calendario e inizieremo con il primo corso di anatomia a maggio, se non ricordo male il 7 maggio. Pierpaola, ehm, quindi questo, questo format, nuovo format, è da un lato un possibile primo passo nella formazione Rolfing, ma è anche un attestato, è proprio rilascio, un attestato di rilascio miofasciale, no? Quindi è molto interessante per chi vuole semplicemente imparare un po' a conoscere meglio il proprio corpo e il movimento della fascia, eh, poter fare questa parte di studi ottenendo un attestato di rilascio miofasciale. Ti, questa, Ti va anche di mostrare queste immagini, ehm, ehm, Pierpaola, eh, mm. che sono state create proprio sulle lezioni di anatomia fasciale? Ah My sì, Dunque, noi abbiamo creato eh, quattro video e questi quattro video, forse Leonora puoi mandare il, il trailer che abbiamo messo insieme ecco, questi video che abbiamo prodotto riguardano principalmente, eh, il primo riguarda la fascia, quindi come è strutturata la fascia, qui vedete Rita che invece parla dell'organizzazione somatosensoriale, sistema somatosensoriale, e poi ci sono altri due video che invece riguardano il piede e la base d'appoggio perciò e la gamba bassa, questi sono più, eh, li ho tenuti io e sono più invece dei corsi che hanno a che fare con l'anatomia fasciale e la comprensione dell'anatomia dell anche funzionale. Ecco, sì, sono disponibili per domande, sì, e vedete appunto qui i riferimenti. Grazie, grazie mille Pierpaola. Ehm, allora, a questo punto io vorrei rinvitare ri tutti quanti a scrivere le proprie domande nella chat e ad aprire un po' con la conversazione tra chi ci guarda e tra di noi. Ehm... Prima sì. di... così vi do un attimino il, uh, il tempo di farlo e vi, vorrei fare io una domanda ad Anna Paola. Mm? Sono proprio curiosa, no? tu hai una visione così sensibile in un certo senso, del movimento, vorrei chiederti se per te è diverso fare rolfing con i danzatori rispetto che alle altre persone. Mm? Com'è per te fare rolfing sul danzatore? Chiara la domanda, grazie Marina. Allora, intanto è diverso fare roffing con ogni persona, perché ogni persona è proprio un universo eh, unico e irripetibile. Detto ciò, mh, quello che ho notato, diciamo, nella mia esperienza a studio, è che quando lavoro con i danzatori, quello che mi è successo. Ho molto allargato di tempo, cioè mi sono presa molto tempo nella, nella fase, quella che chiamiamo del body reading, della lettura del corpo, dell'analisi del corpo, che non è che il Rolfer analizza il corpo, è un lavoro che si fa insieme, e, a cui faceva anche riferimento Delia nella, nella sua testimonianza all'inizio, quando diceva scopro le mie preferenze naturali e già lì c'è qualcosa di indicativo no? quindi ecco vedo che quando lavoro con i danzatori effettivamente quasi farei solo una quasi ci sono due sessioni in una cioè prendo un sacco di tempo per questo momento perché vengono fuori tantissime cose e non l'abbiamo detto oggi ma le sessioni ogni sessione ha un suo più di uno obiettivo, obiettivi funzionali che riguardano quindi la funzione e il movimento e, e obiettivi strutturali. Quindi in questa parte qui vedo che mi allargo tanto, mentre magari con delle persone che hanno meno, meno confidenza, sono meno abituati, eh, magari quella parte lì diventa più, più corta semplicemente. Questa è, una, questa è una differenza che ho notato, cioè che Senti, Anna Paolo, una curiosità, ma tu ti senti ancora una danzatrice? Sì e no, sì. sì, come avete visto anche nel video, diciamo, la mia danza con gli anni si è fatta sempre in un certo senso un po' quello che dicevi tu, Nicola. Anche: cioè anche attraverso l'esperienza del rolfing, è come se sono andata. Diciamo, non, non posso buttarmi per te. Prima ero molto, mh, come anche dicevi tu, il fuoco sacro, la passione, il duende. Cioè, meno, diciamo, questa esplosione, perché non ho, non ho le energie, non mi romperei. Quindi la mia danza è diventata lavoro sul piccolo, sul, anche la kinesfera, forse mi faceva anche notare Nicola, è, più, è una kinesfera più piccola e, e sento di più quello che... Sento di, più, sento di più quando mi muovo, dopo tutta questa esperienza con il rolfing. Mi piacerebbe, mi piacerebbe anche farmi vedere, diciamo, dal pubblico. Allora, da Paola, sono costretta a leggere, interromperti, c'è un commento di Cinzia che dice lei è una meraviglia, sia come danzatrice che come rolfer. <ride> grazie grazie Cinzia anche tu sei una meraviglia <ride> eh, vorrei fare una domanda a Pierpaola eh, Anna Paola ci ha parlato della chinesfera. due parole per, su questo concetto Pierpaola, proprio due? sì, due parole allora, ehm, in realtà sì, si potrebbe dire tanto c'è tutta questa la neurofisiologia che ci spiega della chinesfera, ma in realtà noi mh, ci muoviamo nell'ambiente che ci circonda e questo ambiente, anche come diceva Anna Paola prima, lo spazio è fatto di sollecitazioni, quindi entriamo nello spazio, possiamo dialogare con lo spazio oppure lo spazio può, come dire, un po' comprimerci, quindi non riusciamo proprio ad abitare questo spazio nella maniera migliore. Oppure la stessa cosa nel rapporto con la terra, quindi riusciamo a dare il nostro peso, radicarci verso la terra oppure alle volte invece no. Cioè la chinesfera è lo spazio del nostro movimento che può essere più o meno espanso e possiamo anche proprio dedicare del tempo per comprendere come possiamo viverlo meglio o quali sono le, invece le parti che non, non riusciamo ad occupare. Grazie. Nicola è arrivata una domanda che mi piacerebbe girare a te, e dice ma il rolfing migliora la flessibilità e l'equilibrio del danzatore? Migliora l'Andeo? Te la gira a te. Bene, è una domanda molto complessa perché bisogna un attimo prima di tutto comprendere cosa significa per il cliente, per il caso, in questo caso il danzatore, cosa è per lui flessibilità. Mi se... ti sento un po' basso, ti avvicini un po', alzi il volume se vuoi vedi tu. Grazie. Eh, che cosa significa per il danzatore il termine flessibilità? Se partiamo da quello che intendevo io all'inizio come danzatore classico, la flessibilità era molto spesso indirizzata a una flessibilità articolare, soprattutto delle zone anca, bacino e piede. Solo che se rif ci riferiamo soltanto a una flessibilità articolare, molto spesso... Cadiamo col tempo nel dramma che le superfici articolari si, si, si consumino, si degenerano, al punto che poi magari cominciamo ad avere anche una qualità del movimento, micro movimento all'interno della zona in, in disfunzione che comincia a dar fastidio, a dar dolore. Io pian piano dalla, dalla flessibilità articolare incominciavo sempre più a scoprire che dovevo un attimo distribuire il peso e la, la tensione del corpo in diverse parti del corpo, come intendeva Anna Paola prima in quel sistema che è struttura, di tensegrità. Per cui ad esempio ricordo che il mio primo rolfer mi parlava sempre di una, un termine che allora non conoscevo in Germania, in tedesco, diceva Nicola deve essere un movimento il tuo, soprattutto se vuoi essere sempre sano e aver cura di te stesso, un movimento che è andato a, poi a trovare le, le, le, la traduzione in italiano significa mellifuo, cioè eh, che abbia la qualità del miele. La qualità del miele, la dolcezza, la suavità del miele, quindi i tessuti devono avere una capacità più, meno nel flessibile ehm, e più nella plasticità, più nella resilienza, la capacità di assorbire e di respingere in modo che il movimento prenda più a, eh, dominanza nel danzatore e non la figura che più che altro se si riferisce soltanto a una flessibilità articolare diventa un ginnasta, diventa un movimento molto mh, statuario, statico e praticamente sono posizioni con dei passi di transizione. Quindi bisogna un attimo capire dove, con, che, quale, con quale mh, registro intende il danzatore la parola flessibilità cominciare a partire da quello che lui intende e un po', allargargli un po' le opzioni di flessibilità in modo che lui comprenda anche nel suo allenamento, nella sua nel preparazione pe personale, che la flessibilità non è soltanto mettersi in spaccata o in grande car e starci là, stringi i denti, non respirare perché magari ti fa male, no, magari restringi di meno, fa in modo che la respirazione sia fluida in modo che il sistema nervoso che è colui che lascia le tensioni ai muscoli, non sono grazie. i muscoli che lasciano è grazie. il sistema nervoso grazie Nicola eh, Anna Paola, faccio la domanda a te, dopo quanto tempo ottengo i primi benefici e posso ballare dopo una seduta di Rolfing? Anna Paola, scusa, devi togliere il microfono Ecco, mi sentite? Allora, no, dicevo che comincio a rispondere dalla seconda parte. E... Sì, io direi che uno può danzare, a volte anche subito dopo aver ricevuto la sessione, comunque sempre dipende, dipende dal contesto, dipende dalla persona, dipende se è una lezione oppure se è uno spettacolo, forse uno spettacolo... Non, non lo so, non lo so, dipende, lo si capisce anche lavorando con la persona, sentendo come si sente anche alla fine della sessione, se si sente che ha bisogno di eh, metabolizzare le informazioni, oppure se anzi si sente già più integrato e quindi è pronto per, per, una, per andare in scena. E, a volte può essere interessante proprio subito fare una lezione, per esempio per vedere che cosa è successo, cioè per verificare che cosa se ci sono stati dei cambiamenti, cosa cosa sta succedendo. Com'era la prima parte della della domanda, scusa Marina? Dopo quanto tempo ottengo ecco. i primi benefici? Guarda, mh, anche lì dipende, però mol, molte volte anche già dopo la prima eh, ha, si ha già una risposta, altre volte invece c'è bisogno di, di più sessioni perché la persona che si entri, entri nell'impasto nell della pasta, cioè si, insomma, si, è, è molto soggettivo direi, molto soggettivo. Sì, sì, sì, sono Ci sono anche casi in cui neanche 10 sessioni sono sufficienti, cioè, però diciamo che molto spesso già dopo la prima succedono delle cose, direi. Sì, sì, magari ci sono la... anche delle cose che, su cui uno non pensava, magari uno lavora su una cosa, o oh, è meglio, meglio un'altra cosa da quel, cioè, cioè È un lavoro, lo sappiamo noi, molto creativo anche, molto diverso. Sì, sì. A me poi capita anche ogni tanto che ogni seduta fa il suo percorso, però all'ultima seduta succede qualcosa di magico. No? Proprio ieri ho concluso un, un ciclo di sedute e come se tutto si è messa insieme all'ultimo all 20 minuti del ciclo veramente un'esperienza molto emozionante oserei dire e, sì, um... eh, era arrivata una domanda sì. e, non, posso farla a te? Sì, sì, la, sì, la domanda sì. è questa per quale tipo di danza è più indicato il rolfing e ci sono delle controindicazioni? ti va di rispondere? sì ehm um... Il rolfing è indicato per tutti e quindi anche per qualunque tipo di danza. Cioè, come dicevo prima, il danzatore è, un, è uno strumento, alcuni dicono strumento corpo, no? è uno strumento anima, corpo, comprensione intellettuale, neurologia, psicobiologia, tutto quello che vogliamo metterci. È, è, è un essere umano spinto al massimo, eh, in qualunque tipo di danza, no? Dalla, dal, dal classico alla contemporanea, a, al postmoderno, al post-contemporaneo, al new, eccetera, eccetera, al break dance, a qualunque cosa: siamo sempre strumenti esposti. Al massimo del tiraggio, il limite viene costantemente spinto un po' oltre. E poi da Rolf diceva proprio: no, quando fare il ciclo del Rolfing è un po' come passare da guidare un'utilitaria. Ha una meravigliosa macchina sportiva no? che bam e questo quale danzatore non vorrebbe avere delle performance migliori e avere meno dolori e più eh, slancio e più dinamica eccetera eccetera e il rolfing va bene per tutti anche se mi dicono che non significa niente dire che va bene per tutti per me il rolfing va bene per tutti <ride> sono d'accordo Grazie. Senti, è arrivata qui un'altra domanda, allora la leggo, poi risponde chi vuole. Ehm, mm. Ho letto che il balletto di Roma ha applicato il Rolf Movement al suo corpo di ballo con ottimi successi. Che differenza c'è tra Rolfing e Rolf Movement? Forse Pierpaolo, e voglia di rispondere tu? Io la lascerei ai due ragazzi. Anna Paola eh, dai, allora, dico, io posso fare la prima parte, però magari sul role, sulla differenza tra rolling e Rolfing Movement, magari per Paola, ti va? Penso, ma chi, chi vuole aggiunge, dai partiamo, la rispondiamo tutti dai. insieme, via. Inizio io? Vai Nicola. Quindi per rolling, e Movement, è una differenza un po', diciamo, uh, non, non chiara, perché chiaramente quando lavoro sul lettino sei anche nel movimento, in quanto se chiedi la partecipazione del cliente in un rapporto, in un duo, se rimaniamo nel ter nei termini del, nel del, del gergo da diranza, è un duo sullo spazio, molto micro spazio in cui cerchi sempre, e questo anche per evitare che sia doloroso, io entro con le mani, ma lascio che il mio cliente apra, mi faccia da guida alle mani, in modo che possiamo essere insieme nell'incontro, in quella zona che magari è un po' spastica, un po' spasmica e ha, in quel momento sta in una situazione di restrizione. Questo per quanto riguarda il lettino, però letti, sul lettino, sul, nel rolfing strutturale, abbiamo la, la relazione in gravità che praticamente è diversa di quando si è in verticale questo messaggio sul rolfing, del, del rolfing strutturale sul Lettino necessita per avere una, una, una consuetudine una continuità nel quotidiano di tutto un lavoro più o meno che, accom che accompagni il lavoro anche in gravità per cui abbiamo bisogno di entrare più nella questione come, mi, come eh, lavoro, come mi organizzo rispetto a questa forza concentrante geocentrica che è la gravità e lasci questa situazione che ho portato a Rolf, magari un dolore alla schiena bassa o una periatrite al, al, al, al cingolo scapolare qualsiasi tipo, posso un attimo avere una corrispondenza tra il locale e il globale nel Rolfi Movement andiamo più a portare il discorso in relazione tra le parti e in relazione poi a quello che può essere uno spazio che, di cui parlava prima Pierpaola, alla chinesfera, uno spazio peripersonale extra personale e più, più si vuole, più si può, più si cerca, più possiamo allargarlo in spazi ancora più grandi. Macrofoni. Grazie, grazie Nicola. Forse Anna Paola e Pierpaolo volete dire due parole su questo? Io direi che poi andiamo alla conclusione, magari chiudiamo con un vostro commento a questa cosa. Anna Paola? Sì, io... sì mi devo chiedere un po' quello che voglio dire, non so se ci riesco mentre lo dico. Cioè, penso anche che il in Movement, anche se per esempio io non ho mai fatto la formazione eh, specifica, perché c'è una formazione specifica, eh, sia anche proprio forse il ponte tra, eh, cioè anche per, per conoscere di più le abitudini, le abitudini anche motorie che abbiamo quando ci lavoriamo i denti, quando... Eh, cioè quindi come la possibilità di eh, fare esplorazione di queste abitudini e di vedere come anche si possono modificare mettendo in atto i principi, in parte anche quelli di cui prima eh, raccontavo. Non so se Grazie. sono stata chiara, ma ci ho provato. Ah, Pierpaolo, vuoi aggiungere qualcosa in chiusura? Eh sì, beh, la, la differenza un po' fra rotting e movement è direi che nel movement si lavora più sull'affinare quello che è la capacità percettiva, quindi da parte del cliente, ovviamente, della persona. Della, quindi fare in modo di poter, come dire, avvicinarsi e avere un'esperienza più somatica della, del proprio corpo. Ecco, questo eh, direi un po' a grandi linee. Andiamo verso la conclusione? Sì, Marina, sì lascia di nuovo. Eh, mi piacerebbe, intanto vi ringrazio tantissimo, per me è stato affascinante, e ho voglia però di ricordare a chi ci sta seguendo i prossimi incontri. Allora, il prossimo incontro è il 9 aprile, eh, Rolfing e Yoga, approfondimenti sui metodi yogici dal punto di vista del Rolfing, il 23 aprile Rolfing e fisioterapia, fascia e movimento, nuove prospettive in ambito riabilitativo, come la terapia fasciale ha cambiato la mia vita e la mia professionalità. Eh, Eleonora sei indietro di uno, se puoi mettere quello del 23, per favore. Poi il 30 aprile eh, Rolfing e osteopatia, la fascia organo di relazione tra la forma e la funzione connette due terapie manuali, una prospettiva più ampia eh, per una professionalità più ricca. Il 7 maggio Rolfing e arti marziali, le antiche arti marziali incontrano la fascia e il 14 maggio Rolfing Pilates Girotonic, la fascia organo di forma e percezione per modulare stabilità tono coordinazione vi ricordo che questi sono tutti incontri gratuiti ma veramente da non perdere il 16 aprile venerdì alle ore 18 l'incontro esclusivo con robert schleip su come dicevamo prima eh, le ultime scoperte dal mondo della fascia e la loro applicazione pratica attraverso il tocco questo è l'unico che sarà a pagamento costa 30 euro ma vi assicuro che sarà un investimento di grande arricchimento personale e con questo ci tengo a ringraziare e vi facciamo vedere i contatti dove potete seguirci sia su facebook che sui siti e vi ringraziamo per la vostra presenza Eleonora se ci mandi l'ultima immagine, ti ringrazio. Ecco, potete seguirci sia sulla formazione Rolfing Italia che associazione italiana Rolfing, eh, troverete, basta entrare a rolfing, rolfing.it o inforolfing.it, per scriverci e eh, formazione rolfing.it se guardate su Facebook avrete tantissime informazioni e se volete che qualcuno guardi questa diretta eh, molto rapidamente pubblicheremo il link con cui connetterci. Grazie a tutti quanti, e a presto, grazie Pierpaola, grazie Nicola, Anna Paola, Eleonora in regia, grazie a tutti e a presto, grazie a voi per essere stati con noi. Ciao.